Grazie Presidente, sarò rapidissimo eh, con questa mozione, ecco, proprio ieri si è ricorso il 39 anniversario della morte del piccolo Alfredino Rampi e in vista del, della celebrazione del quarantennale del, della nascita del centro Alfredo Rampi eh, si sono in corso del, i preparativi per organizzare appunto, del, delle iniziative eh, nei giorni 4, 11 e 12 giugno del 2021 volti a eh, ricordare il eh, tragico evento che sostanzialmente ha dato vita al, eh, alla legge per la protezione civile e, e tutte le iniziative eh, del centro volte sostanzialmente a al, mm, lavorare su temi della sicurezza della protezione civile e la sensibilizzazione dei cittadini per eh, la prevenzione dei rischi e il soccorso in caso di emergenza. Ringrazio quindi tutti i capigruppi e consiglieri che hanno sottoscritto eh, la mozione e esprimo ovviamente il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle. Grazie.